ww.maurizzopoli.it uh, è stato firmato ieri dal Ministro del Lavoro il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze per oltre un miliardo di euro. Quindi nuove competenze formative destinato a sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche. Vi riporto qui poi la notizia sarà gestito dall'AMPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà. Nel mese di ottobre l'avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti. Il decreto è in eh, attesa poi di essere firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Opportunità per tutti i progetti formativi di transizione digitale ed ecologica in ambito formativo per le imprese. Alla prossima!